Bentornati a tutti, uh, ricominciamo oggi le nostre mh, fasi diciamo, di uh, approfondimento su tematiche realtà, tecnologia e società che hanno iniziato diciamo, in fase di lockdown uh, con alcune interviste. Uh, al professor Floridi, al professor Fumagalli e a Juan Carlo Di de Martin della Università di, di Torino, del Politecnico di Torino. Uh, oggi abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Antonio Casilli che uh, ha recentemente uh, tradotto uh, in italiano questo libro per, le, per la casa editrice Feltrinelli. Uh, Schiavi del Clic, che è um, una diciamo, di una, di un libro su, suo scritto in francese eh, lo, scorso, lo scorso anno. Il, um, il professor Casilli è professore di sociologia presso uh, Telecom Paris ed è uh, ricercatore associato presso uh, la scuola di, di studi so um, sociali e uh, di scienze sociali uh, di, sempre di, di Parigi. La sua ricerca si concentra principalmente sulla comunicazione mediata dal computer, sul lavoro digitale e sulla privacy. Inoltre è un commentatore radiofonico per l'emittente pubblica France, eh, eh, France Culture. Eh, questo, eh, questo succedeva qualche anno fa, mi permetto ah. di <ride> Ho smesso da qualche anno perché ho, altre, ho, ho altri impegni purtroppo. Peccato, non ho visto anche dei video suoi appunto su, su YouTube. Sì, sì, no. eh, Continua ad, essere, continua ad esserci spesso, ma non in quanto editorialista. Okay. Bene, grazie. E, niente, venendo un po' diciamo, ai temi sviluppati nel libro e negli studi del professore, eh, volevo innanzitutto eh, chiedergli... Eh, di definire il concetto di lavoro digitale digital labor, e quali sono le tipologie di lavoro di digitale per le piattaforme e in quale modo le for nuove forme di lavoro stanno cambiando la società eh, che, ci che ci circonda. Allora, eh, definire il digital labor è eh, certo abbastanza facile, diretto. Si tratta di lavoro che è basato sui dati, eh, lavoro di produzione di dati, ma lavoro anche retto, gestito dai dati, quindi si dice un lavoro datificato, e poi è anche un lavoro parcellizzato, quello che in inglese si direbbe taskified, cioè ridotto a delle microattività sempre più piccole, sempre più frammentate, la cui unità di base eh, sarebbe addirittura il click, il click che noi facciamo su una tastiera, su un mouse, su uno schermo del nostro tablet, o del nostro smartphone. Eh, questa definizione può sembrare un po' criptica, però dall'inizio ci permette di distanziarci da quello che il digital labor non è non è il lavoro delle persone che producono le piattaforme, che concepiscono le piattaforme, che, che, che ne fanno il design delle interfacce o del codice, non è un lavoro di ingegneri, di informatici, di data scientist, eh, questa è, quest è una professione a parte. Il digital labor è invece un insieme di lavori precari, di lavori eh, mal pagati, a volte contrattualmente informali e spesso invisibilizzati, cioè un lavoro che viene eh, o chiamato in altra maniera piuttosto che definirlo del lavoro eh, o eh, che viene reso invisibile perché a volte si nasconde la sua stessa esistenza ed è un lavoro eh, che eh, espone eh, coloro che lo realizzano Beh, certo, non alle grandi opportunità di carriera eh, alle quali eh, possono aspirare eh, gli ingegneri o i data scientist di cui parlavo prima. Quindi, eh, si tratta soprattutto di un lavoro eh, che è un lavoro umile, un lavoro tra virgolette povero, e a volte povero nel vero senso della parola, perché non si guadagna molto. Per darvene qualche esempio, eh, ci sono tre grandi categorie di digital labor, di piattaforme di digital labor. La prima sarebbe quello che è il lavoro on demand, eh, su chiamata, un lavoro a richiesta eh, che è realizzato in tempo reale, che è domandato in tempo reale, realizzato in tempo reale grazie a una intermediazione algoritmica. L'esempio più facile da comprendere sarebbe quello dei, eh, degli autisti di Uber, oppure quello dei ciclofattorini, di Glovo, di, di, eh, di altre... Eh, di altre piattaforme di questo tipo si tratta di un lavoro on demand certo perché è eh, un eh, lavoro che è realizzato nel momento in cui c'è una chiamata eh, non si tratta eh, nella stragrande maggioranza dei casi di un impiego in senso formale e eh, non è un lavoro ben pagato e anzi un lavoro sotto perché non si è mai sentito di qualcuno che è diventato ricco almeno nei nostri paesi facendo l'autista per Uber o eh, facendo il ciclofattorino per Uber Eats una seconda famiglia, questa iniziamo a, diciamo, a entrare, ad entrarci più in, in forme di, di lavoro che sono meno conosciute certamente in Italia, è quella del microlavoro. Il micro lavoro è eh, un lavoro di lavoretti, ma eh, talmente piccoli, talmente etti, che eh, addirittura ci si mette qualche minuto e a volte meno di un minuto per realizzarli. Si tratta per esempio, non lo so, di taggare delle immagini oppure di ascoltare rapidamente una conversazione e dire di che cosa, si, di che cosa parla, se si tratta di meteo, o se si parla di governo, eh, oppure ancora si tratta di ritrascrivere testi. Tutto questo serve sostanzialmente per eh, produrre quello che noi chiamiamo l'intelligenza artificiale, i sistemi di intelligenza artificiale. Poi dopo posso darne qualche esempio più preciso, ma giusto per dirne una, una delle tante piattaforme che propone questo tipo di, di micro lavori è Amazon Mechanical Turk, che è non la più grande al mondo, ma certamente una delle più antiche, perché esiste dalla metà degli anni 2000, ed è una piattaforma sulla quale ci si può iscrivere non si è contrattualizzati si è definiti come dei partecipanti e non come dei lavoratori eh, e eh, si può scegliere di realizzare beh, dei piccoli, dei piccoli, delle piccole task, delle piccole attività, delle micromansioni che sono presentate ai lavoratori sotto forma di eh, annunci. Un annuncio potrebbe essere, non lo so, leggi questa pagina e trascrivi tutti quanti gli indirizzi email, oppure guarda queste cinque foto di scontrini di cassa e eh, dimmi eh, se eh, si tratta o no di acquisto di che ne so, sci, mettiamo caso, eh, o di banane, non lo so, poco importa, qualcosa che si possa comprare in un grande, in una grande, in un grande centro commerciale. Eh, e tutto questo ancora una volta serve spesso per insegnare a, eh, le, eh, ai sistemi di intelligenza artificiale a riconoscere giustamente uno scontrino nel quale si eh, sono acquistate banane piuttosto che scarpe, eh, oppure eh, un altro... Potrebbe essere cioè, appunto di, di eh, taggare un'immagine, quindi insegnare a riconoscere delle immagini o dei testi e via di questo passo. Terza e ultima famiglia, quella che abbiamo sotto gli occhi tutti e che al tempo stesso è la più problematica da definire in quanto lavoro, che è quella del lavoro sociale in rete. Ovvero, Il lavoro sociale in rete è quello che ciascuno di noi svolge producendo valore in maniera più o meno volontaria per grandi, pi grandi piattaforme generaliste, Google, Amazon, Facebook eh, e via di questo passo. Allora, mh, perché, perché dico che ciascuno di noi lo realizza? Perché ciascuno di noi si trova... Presto o tardi, a eh, realizzare delle piccole mansioni che sono pagate zero e che, ciò cioè non di meno, producono valore per eh, Facebook. A, dico, cioè, qualcuno di noi eh, è pagato zero, ma altri, un numero crescente del resto è invece remunerato, e a volte anche bene, sto pensando per esempio agli influencer, ai, ai creators di contenuti, per esempio su YouTube e compagnia, e queste persone ecco, producono valore per queste grandi piattaforme che hanno in loro uno dei principali fattori produttivi. Eh, YouTube non esisterebbe se non ci fossero eh, i creatori di contenuto, non esisterebbe Instagram, ma del resto non esisterebbe neanche Google, il cui motore di ricerca è... Poco alla volta addestrato da ciascuno di noi eh, ogni volta che noi cerchiamo un'informazione su questo motore di ricerca. Perché il motore di ricerca si affina, si migliora grazie a quello che noi scriviamo nella eh, piccola box eh, che ci permette di inviare una richiesta. Allora si potrebbe dire che questo lavoro è problematico perché? Ma è perché se gli altri erano sotto o micro remunerati, eh, questo tendenzialmente non è affatto remunerato, è un lavoro gratuito, il che elimina uno delle principali, eh, de, dei principali criteri di definizione del lavoro, eh, almeno nel contesto contemporaneo, nel contesto internazionale, eh, cioè il fatto che un lavoro dia adito a una remunerazione. Ciò non di meno, questo è un lavoro che è, da tutti i punti di vista è un'attività produttiva, è un'attività che è sottomessa a tutta una serie di forme di subordinazione che si manifestano per esempio attraverso tutti gli ordini che le piattaforme ci danno, guarda qui, connettiti, eh, clicca su questo bottone, invia o condividi questa informazione, tutte delle, delle, delle forme di subordinazione che si manifestano attraverso ordini dati all'imperativo e eh, incidentalmente eh, questo lavoro è, eh, beh, non è gratuito per tutti, non soltanto appunto per, per gli influencer di cui parlavo prima, ma ci sono accanto a noi, tra virgolette, ma anche senza virgolette, accanto a noi veramente, quando noi inviamo un messaggio, postiamo un messaggio su Facebook, eh, una serie di persone che noi non vediamo e che, diciamo di meno, sono degli utilizzatori come noi. Possono essere, per esempio, dei moderatori, cioè quelli che guardano i nostri contenuti e ne valutano la pertinenza, la legittimità, a volte rispetto alle regole della piattaforma, i quali sono pagati, spesso sono inquadrati come dei micro lavoratori, spesso non li vediamo perché sono in altri paesi, per l'Europa potrebbero essere in Spagna oppure in Irlanda o in, eh, in Ungheria o in Latvia, in altri posti, ma possono anche essere delle persone che si trovano alle, nelle Filippine ehm, e quindi sono invisibili perché sono anche in un altro paese, sono geograficamente lontani. E poi potrebbero anche esserci altre persone che non sono dei moderatori, non sono degli utilizzatori qualunque, come, come, come chiunque di noi, eh, ma eh, in realtà sono per esempio dei eh, fake followers, eh, sono dei, delle persone che impersonano altre, eh, sono quindi questi eh, finti utilizzatori che fanno della finta viralità e eh, che a volte si trovano al centro di scandali internazionali che possono essere legati per esempio al loro ruolo nel far eleggere alcuni candidati problematici, uno di questi potrebbe essere lo stesso Donald Trump, oppure nella campagna del Brexit, l'uso che ne è stato fatto anche da, eh, da, da, da strutture come Cambridge Analytica, ehm, e eh, in certi casi sono invece utilizzati massivamente nel contesto del marketing per pompare le statistiche, per esempio, di, eh, che ne so, di download di un'applicazione o eh, di audience di un video, eh, o di like, eh, o di followers per un, per un account eh, o per un contenuto. Ecco, tutte queste tre grandi famiglie, quindi il lavoro alla, alla, on demand, quello dei, eh, dei ciclofattorini per intenderci. il micro lavoro, quello dei micro lavoratori che noi non vediamo e che allenano l'intelligenza, addestrano l'intelligenza artificiale, in ultimo il lavoro sociale in rete, cioè tutto quello che serve eh, a creare contenuti e dati, le grandi piattaforme, costituiscono queste tre galassie, queste tre grandi famiglie del digital labor. Chiarissimo. Eh, grazie. Quindi sostanzialmente quello che stai dicendo è che in fondo la, la fine del lavoro non, non c'è stata ancora. Però siamo... Sì, non c'è stata, stata ancora, ma vabbè, è tanto per cominciare, la, la, la, la profezia della fine del lavoro è, una, eh, è una, eh, un orizzonte distopico, che lo sia un, un annuncio Minaccioso che viene ripetuto frequentemente, ciclicamente, e ciclicamente da, da secoli. E quando dico da secoli non esagero, perché le prime persone che hanno iniziato a preoccuparsi della fine del, del lavoro umano, beh, risalgono al primo industrialismo, eh, persone come David Riccardo o come Thomas Mortimer, che sono dei, dei, dei padri, dei pionieri dell'economia politica, erano già i primi a preoccuparsi di eh, machinery, quindi cioè le macchine a vapore, per intenderci di, di una volta, eh, come minacce potenziali per eh, l'impiego degli esseri umani. E intendiamoci bene... Eh, le macchine evolvono, le macchine si trasformano e il lavoro umano è ancora lì, l'impiego umano lì è un po' più problematico perché eh, se anche è vero che oggi ci troviamo in una situazione nella quale eh, le persone formalmente impiegate al mondo, cioè a livello mondiale, globale eh, sono a dei livelli che non sono mai stati raggiunti nella storia per motivi ovvi eh? cioè forme sostanzialmente di eh, creazione di stati eh, democratici che mettono in atto delle, delle, delle regole precise secondo degli standard che sono per esempio stabiliti da grandi istituzioni internazionali come eh, l'ILO, cioè sarebbe dire International Labor eh, Office, eh, Organization, e, eh, oppure il fatto stesso che ci siano beh, eh, miliardi di persone sulla terra fanno in modo che effettivamente il numero di persone impiegate eh, sia eh, in assoluto più grande. Ma, ma eh, questo a livello di tendenza non è la stessa cosa, a livello di tendenza sta succedendo che il lavoro eh, non scompare ma l'impiego è in pericolo. L'impiego significa sostanzialmente il lavoro formalizzato, quello che permette naturalmente di avere accesso a una certa protezione sociale, a, uh, delle, uh, a qualificarsi per una pensione, per esempio per un'assicurazione uh, professionale o, o ancora che permette di perseguire una carriera, uh, ecco questo è in pericolo, in pericolo di fronte all'esplosione uh, delle grandi piattaforme eh, multinazionali, eh, appunto potrebbero essere Uber, potrebbero es potrebbe essere Amazon, Google, ma potrebbero anche essere degli attori, degli economici, intendo dire agenti economici molto più eh, piccoli e molto più locali, eh, che stanno determinando un, eh, la generalizzazione di un lavoro a chiamata, di un lavoro che viene presentato come un lavoro di freelance, un lavoro di... Eh, imprenditori o di autoimprenditori o di microimprenditori, ma che di fatto è un lavoro precario. Allora, cosa c'entra in tutto questo l'intelligenza artificiale? Beh, c'entra perché è costantemente presentata come, tanto per cominciare, il paradigma attuale della, eh, della tecnologia. Se appunto nel primo industrialismo c'erano le macchine a vapore, adesso invece ci sono delle macchine che comunicano fra di loro e che... Eh, eh, gestiscono dati, eh, analizzano dati eh, e che imparano dai dati, questo è il famoso machine learning, ovvero l'apprendimento automatico, ma, ma eh, se guardiamo bene le, i dati statistici, eh, questa fine del lavoro non c'è e non c'è certo a causa eh, dell'intelligenza eh, dell artificiale. Eh, Guardiamo per esempio alcune profezie recenti, ma recenti risalgono già eh, a 2012-2013, quando a un certo punto due ricercatori dell'Università di Oxford hanno pubblicato questo famoso working paper che si chiamava Il futuro dell'impiego, The future of employment, eh, nel quale annunciavano che eh, da qui al 2030 gli Stati Uniti si sarebbero ritrovati con un 47% in meno eh, dei posti di lavoro. Eh, sulla base di, una, di, di, di scelte metodologiche, e statistiche sono state ampiamente contestate, eh, l'Ocse ha presentato il suo proprio rapporto quasi subito dopo, che diceva che sì, al massimo andiamo, facciamo, facciamo fronte a, a una eh, diminuzione, eh, de, una scomparsa de, del 9% eh, degli impieghi, Beh, certo c'è un bello scarto in termini di ordine di grandezza tra il 47% e quasi quasi la metà, e il 9%, che è meno del 10%, ma comunque, voglio dire, entrambi sembrano essere d'accordo che eh, l'impiego scompare. Io, personalmente, in questo libro, eh, Schiavi del click, e in tutta una serie di lavori che, che, che hanno preceduto ecco, questo, questo libro, eh, non pre prendo una posizione, diciamo, sorprendente, per, certamente per il contesto italiano, che... Su queste, uh, su queste questioni, ecco, uh, uh, delle posizioni molto classiche, molto, uh, molto duali, molto manichee, cioè uh, la tecnologia distrugge il lavoro o la tecnologia crea posti di lavoro. Ecco, io personalmente ho uh, una posizione, come tanti altri eh, nel, nel contesto internazionale, che, che consiste nel dire la tecnologia è un pretesto che, per i capitalisti è una buona scusa per distruggere impiego, ma la distruzione dell'impiego, quando anche sia pretestuosa, ecco, eh, è, eh, o insomma voglio dire, su, su, sotto questa facciata del, del, del, della tecnologia ineluttabile, la distruzione dell'impiego non significa la fine del lavoro, il lavoro è soltanto camuffato da altra cosa o, o, o, pre, o Precarizzato, ecco, un lavoro precarizzato significa che se prima eri eh, impiegato, salariato, eh, protetto, adesso vieni reintegrato per fare delle mansioni meno avvincenti, con prospettive di carriera meno eh, luminose, eh, con remunerazioni certamente inferiori e eh, con una protezione sociale certamente infima rispetto a quella precedente. E quello è sostanzialmente quello che sta succedendo a livello dell'emergenza di questa enorme forza lavoro che eh, si concentra attorno alle piattaforme, perché la, la, le, le piattaforme eh, che noi conosciamo sono ancora poca cosa rispetto a quello che sta succedendo a livello internazionale. Uber in paesi europei raggiunge in certi casi... Eh, non lo so, eh, de, de degli effettivi cioè il numero di persone che lavorano su queste piattaforme di appena qualche decina di migliaia di lavoratori ma già i micro lavoratori, ovvero quelli che lavorano per piattaforme alla Amazon Mechanical Turk sono dell'ordine delle centinaia di migliaia in Europa e l'Europa è, un, è una parte non direi infima ma soltanto una parte del mondo eh, se ci spostiamo a livello mondiale soltanto le piattaforme di micro lavoro raggiungono e superano anche i centinaia di milioni eh, dichiarati da queste piattaforme di effettivi, di persone che lavorano su queste piattaforme. Ma come lavorano? Lavorano in maniera precaria, lavorano in maniera temporanea, lavorano in maniera volatile, cioè fluttuante, il giorno prima c'è da lavorare, il giorno dopo non ce n'è, quindi siamo in una situazione di cottimo spinto all'estremo, con delle remunerazioni che sono scarsissime e con una fortissima concorrenza internazionale tra i lavoratori perché una persona che lavora dalla Germania o dall'Italia o dalla Francia si ritrova a competere con persone che lavorano alla stessa microtask, ovvero la stessa micromansione, nelle Filippine, in Malesia o in Cina per remunerazioni che sono dieci volte o a volte anche più, eh, più basse. Quindi ci troviamo di fronte a degli effetti estremi di mondializzazione, di globalizzazione e degli effetti estremi di digitalizzazione. E non è una buona notizia, anche se l'intelligenza artificiale non, fa, non, sta non sta distruggendo lei personalmente, diciamo così, eh, i nostri posti di lavoro. Come, come si potrebbe dire, insomma, cioè non manca il lavoro, manca diciamo la volontà e anche diciamo, di retribuirlo e eh, ci sono anche molti più strumenti perché questo diciamo eh, accade insomma. Ma, eh, volevo volevo eh, chiedere però un approfondimento su, su questo tema. Eh, in questo contesto dove appunto il lavoro eh, è facilmente diciamo delocalizzato, eh, diciamo ed è facilmente non retribuito, in, in, in, in tutte le forme che che, diciamo, che lei ha eh, detto finora quali può essere un ruolo per il, per il sindacato In, eh, per me potrei chiedere anche una distinzione tra la situazione italiana che appunto è un po' particolare e altre situazioni diciamo, magari, dove magari sia un, un pochettino più avanti diciamo, nella, nella, nel cercare di creare un argine rispetto a questi fenomeni Beh, io sarei meno pessimista sulla situazione italiano, italiana, almeno dal punto di vista sindacale, perché in realtà i sindacati italiani si stanno, si stanno muovendo su questi fronti da anni e in maniera a volte più efficace che, o efficiente, certo, che in altri paesi. Do qualche esempio. Dal 2017 la CGL italiana ha adottato eh, quella che possiamo definire la dottrina eh, della contrattazione dell'algoritmo. Questo riguarda principalmente eh, i lavoratori a chiamati, i lavoratori on demand, del tipo appunto eh, i, i ciclofattorini. Eh, in questo caso il principio è che questi mh, lavoratori producono algoritmi, cioè senso, producono intelligenza artificiale, ma al tempo stesso sono, mh, sono gestiti da intelligenza, artificiali e per questo eh, la, le rappresentanze sindacali e i lavoratori eh, tutti in senso lato devono avere la possibilità eh, di dire la loro eh, su come questo algoritmo è, è costruito che è una proposta eh, teorica e anche politica estremamente forte eh, e che mh, si è anche implementata, è anche messa in atto per esempio in una serie di azioni sindacali, soprattutto azioni legali perché passano per tribunali, ehm, come per esempio eh, quella che ha fatto in modo che un, una parte della CGL facesse causa a, non a Deliveroo in quanto impresa ma all'algoritmo di Deliveroo, ovvero sì all'algoritmo Frank. Eh, questo è, diciamo, che quello che sta succedendo in Italia fa eco a tutta una serie di altre iniziative eh, che vediamo in altri paesi. Eh, già dalla metà degli anni 2010, eh, in Germania, il più grande sindacato d'Europa in realtà, che si chiama IG Metall, cioè i metalmeccanici eh, tedeschi, eh, aveva iniziato una forte... Eh, una forte Diciamo, iniziativa, una forte campagna in difesa dei lavoratori delle piattaforme tutti, eh? non soltanto eh, ciclofattorini, Uber eccetera, ma anche quelli che lavorano per Amazon Mechanical Turk, quelli che lavorano per la moderazione di contenuti eccetera eccetera e questo si è manifestato prima di tutto nella creazione di standard internazionali adatti a questi lavoratori, certo esistono hm, i diritti internazionali dei lavoratori ma a questi si aggiungono i diritti internazionali dei lavoratori delle piattaforme che hanno le loro stesse le loro proprie esigenze eh, se pensiamo per esempio a qual è il tribunale competente per un, una piattaforma che, eh, che ne so, ha un cliente in Germania, mettiamo Volkswagen, che deve fare i suoi, eh, le sue automobili a guida autonoma, ma qualcuno deve, tra virgolette, produrre, eh, addestrare i dati necessari per l'intelligenza artificiale che si trova all'interno di questo veicolo autonomo, e mettiamo che li troviamo nelle Filippine. Allora, Il tribunale competente qual è? quello delle, della Germania, quello delle Filippine o quello della piattaforma, della, della sede della piattaforma che magari è in Irlanda o in Australia o negli Stati Uniti. Eh, stabilire queste, farsi queste domande oggi è, è fondamentale, come pure per esempio stabilire qual è eh, il livello di remunerazione, perché non ci scordiamo che eh, la, la questione della delocalizzazione... Eh, bah, eh, diciamo digitale che avviene attraverso queste piattaforme, cioè il fatto che non c'è più bisogno in un contesto di questo genere di andare a aprire una fabbrica eh, in Cina o di creare una società eh, in Argentina, ma basta semplicemente eh, rivolgersi a una piattaforma che permette di reclutare delle persone in Cina e delle persone in Argentina. Ecco, in un contesto di questo genere è chiaro che noi abbiamo, una, come dicevo, una, una fortissima eh, competizione internazionale eh, sulle remunerazioni stesse dei eh, lavoratori. Allora, in questo caso, se dovessimo di dire qual è il ehm, eh, reddito minimo, eh, minimum wage che si applica, eh, è quello del, eh, dell'Argentina, quello della Cina, eh, e, e, oppure ancora quello del, eh, dell'impresa eh, o del paese nel quale si trova l'impresa che dà lavoro a queste persone ecco queste sono tutte delle domande importantissime che i sindacati si pongono già il sindacato francese forse uriere nello specifico ha, è stato eh, il primo sindacato eh, che, ha, che ha finanziato la nostra propria inchiesta sul eh, sul micro lavoro in francia questa è un'inchiesta che è uscita qualche mese dopo l'uscita in francia di questo stesso libro che, che è uscito nel 2019 e quindi questo lavoro che si chiamava Il, il micro lavoro in Francia, eh, questa ricerca, eh, è stata finanziata da Force Ouvrière, che, insomma, voglio dire, è un sindacato dei più classici, eh, eh, oppure ancora, non lo so, altri sindacati, eh, questi sono più diciamo, legati a delle, eh, delle, delle coordinazioni di base: sono dei sindacati di base, ecco, stanno, per esempio, aiutando i, eh, gli autisti di Uber a eh, recuperare i loro stessi dati. Eh, in seguito a una recente sentenza eh, della Corte eh, di Cassazione di Parigi, che ha stabilito che eh, una persona, un, un lavoratore, è subordinato alla piattaforma Uber, nello specifico, nel momento stesso in cui si connette alla piattaforma. Eh? Quindi il legame di subordinazione non è nel momento in cui si realizza una corsa, per esempio, o una qualunque altra mansione per Uber, ma nel momento in cui ci si connette alla, eh, alla eh, piattaforma, il che è eh, una rivoluzione eh, in termini giuslavoristici. Eh, la, la subordinazione non è definita da un contratto, ma dalle condizioni generali di uso eh, o dei termini eh, di, di utilizzazione eh, di una piattaforma. Eh, e questo personalmente io lo considero una vittoria eh, di, di, mia e di quelli che la pensano come me, eh, perché queste sono delle posizioni che eh, personalmente io difendo da diversi anni e che sono incidentalmente discusse ampiamente eh, in questo libro Schiavi del click. Chiarissimo. Eh, C'è forse qualche problema di connessione, spero che, che, insomma, che tenga ancora. Mm. Eh, la, la ringazio, eh, andare un attimo avanti su, su questo il um, per quanto eh, riguarda appunto c'è cioè, forme sempre di uh, diciamo difesa della, della, della, del lavoro eh, sostanzialmente mm. eh, ci sono eh, due proposte diciamo, già in qualche modo eh, c'è la questione della, del salario come diceva prima e eh, però collegato a questo eh, volevo Chiedere qualche considerazione sulla, sulla proposta del reddito di base, eh, mm -hmm. se può essere una, una, una, una, una forma di tutela del, del lavoro digitale, eh, un <susurra> c'è una proposta di. Eh, um, diciamo, un, un, un di tecnologia del Silicon Valley diciamo, soprattutto per i suoi lunghissimi thread diciamo e eh, c'è cioè anche i suoi, i suoi scritti che eh, praticamente eh, proponeva nel, nel libro tradotto italiano con, eh, col titolo la dignità, eh, la dignità ai tempi di internet una mm. dei dati sostanzialmente per retribuire anche la creazione, eh, di cioè, Fa l'esempio però dei castelli di sabbia, questo castello di sabbia è bello, un'altra persona gli piace, lo, lo scarica sul... da Instagram, lo, lo riproduce con una, so, una strada 3D e una quota diciamo di va alla persona che l'ha originariamente Uh, creato. Voi che avuto considerazioni su questi strumenti o se hai anche altri in mente che potrebbero, cioè, nel libro poi potete fare anche una considerazione anche in positivo sul costo empowerment, quindi non so se potete riprendere anche una situazione su questo. Mm -hmm. Allora, eh, io preciso che eh, ho capito la domanda, la connessione è veramente atroce, spero che dal, dalla parte mia non ci siano tanti problemi, nel caso mi fermi. Comunque, eh, sì, allora, la questione della remunerazione è una questione centrale, non è l'unica, anzi, a volte eh, è anche un po' un, uno specchio per le allodole, nel senso che Uh, se ci si concentra troppo sulla, sulla, sulla remunerazione per esempio ci scordiamo di uh, guardare le altre dimensioni della dignità e del riconoscimento del lavoro, ovvero sia sarebbe non so, le condizioni di lavoro le, i rischi psicosociali uh, per i lavoratori uh, l'accesso al lavoro quindi le, le politiche di non discriminazione o l'eliminazione della sorveglianza sul luogo di lavoro, tutte questioni uh, fondamentali ma per rivenire alla remunerazione ecco io faccio parte di coloro che eh, sono degli avversari dichiarati e acerrimi eh, delle posizioni come quella di Jaron Lanier, che è stata appena descritta, la quale, eh, la quale proposta eh, consiste sostanzialmente nel dire eh, trattiamo i dati eh, come fossero, che ne so, delle canzoni o delle opere dell'ingegno eh, e eh, paghiamoli con dei diritti d'autore. E incidentalmente riconosciamo un diritto di proprietà privata su questi stessi dati allora questo è problematico è una proposta che è, agli antipodi della proposta che faccio io e altri che è invece una proposta di remunerazione collettiva universale incondizionata quindi qualcosa che assomigli di più a un vero reddito eh, di cittadinanza eh, ma che ancora una volta bisogna bene intenderci su che cosa intendiamo però la differenza fondamentale è che questa è una remunerazione collettiva indipendente dalla, da ciascuno dei dati eh, o dei contenuti che noi produciamo. Allora, per cominciare, qual è il problema della, della remunerazione individualista alla Jaron Lanier? Eh, Jaron Lanier è, certo, è conosciuto come uno dei padri della eh, realtà virtuale, un saggista brillante, anche se forse un tantinello troppo prolifico, eh, ma è anche un musicista. Un musicista che quindi ragiona da musicista e pensa semplicemente, beh, se io compongo una sinfonia, una canzone, un pezzo, qualunque, eh, questa musica può essere riprodotta, può essere riregistrata e... Eh, beh, ho diritto effettivamente a prendere delle royalties, ed il sistema al quale lui ha pensato è quello delle royalties, il che in linea di principio potrebbe, che so, adattarsi a, che ne so appunto, se uno produce un contenuto per Instagram o un video su YouTube, ma questo è già in una certa misura tutelato, nel senso che già esistono delle leggi per questo. Il problema è che le piattaforme come YouTube, come Facebook, non fanno veramente eh, soldi, con i nostri contenuti o se lo fanno in maniera assolutamente eh, accessoria. Eh, la vera fonte di valore è invece rappresentata dai dati e dai metadati. Se io pubblico una foto di un gattino meraviglioso e tutti la vogliono, questo è interessante, certo, ma quello che in realtà eh, Facebook o Google monetizzano o trasformano in valore in una maniera o in un'altra sono piuttosto i metadati, cioè di questa foto del gatto, eh, beh, per esempio, non lo so, che tag sono associate alla foto, qual è l'indirizzo IP eh, dal quale è stata inviata la foto, a che ora è stata inviata la foto, eh, che apparecchio foto, eh, fotografico avevo, oppure se l'ho fatto con il mio smartphone, che modello di smartphone, tutte delle informazioni che valgono molto di più del contenuto di questa benedetta foto. Allora, a questo punto diventa mh, già eh, completamente balordo eh, questo discorso di voler remunerare eh, il contenuto come se il contenuto valesse qualcosa. e poi c'è anche altra faccenda che il dato cioè il dato per esempio del mio indirizzo IP eh, o della marca del mio eh, smartphone beh, questo non può, non è soltanto una cosa, di una questione di royalties è un dato che può essere rivenduto molte volte a prezzi estremamente diversi, quindi eh, voler applicare delle logiche di mercato all'antica a una situazione che è radicalmente differente è, una, è votata a, a, al fallimento eh, nella maniera assolutamente eh, immediata, ma in più espone eh, me, eh, produttore di questo dato, di questo contenuto, a una negoziazione che eh, beh, eh, non è affatto eh, a mio vantaggio. Uh, competere o piuttosto negoziare con un Google o con un Facebook chiaramente mi espone al fatto che loro stabiliscano il prezzo e mi dicono questo dato vale 0,0001 centesimi tanto ti paghiamo e tu non hai voce uh, in capitolo, che è quello esattamente che succede già su queste piattaforme di microlavoro di cui parlavo prima, perché ci troviamo di fronte a persone che sono Pagate una miseria, sono pagate in certi casi un centesimo o in certi paesi eh, come l'Indonesia 0,0008 centesimi eh, per... Beh, cliccare su qualche cosa, produrre un dato, produrre un dato potrebbe essere giustamente un tag, oppure produrre una foto, oppure guardare una foto e via di questo passo. Quindi è come se Jaron Lanier dicesse diventate tutti quanti micro lavoratori e starete bene. No, non stiamo bene perché sappiamo benissimo dagli studi che esistono che questi micro lavoratori vivono in condizioni di miseria eh, e... Eh, non hanno assolutamente eh, una situazione invidiabile. Allora, qual è la soluzione? La soluzione che propongo in questo libro, nell'ultimo eh, capitolo che si intitola Che fare, eh, è una delle soluzioni possibili, è quella di un reddito eh, digitale eh, sociale, ovvero sia un reddito che è relativo alla nostra produzione di dati e eh, che eh, in più eh, è sociale e universale, nel senso che è eh, completamente svincolato dal fatto che io produca tanti o pochi dati. Il fatto stesso di far parte di una società che produce dati, ecco, fa di me un candidato a questo reddito. E questo fa parte di una riflessione che in realtà è stata lanciata tanti anni fa, decine di anni no, una decina buona, di anni fa, anzi, non esagero, eh, quando, per esempio, non lo so, eh, degli economisti eh, o addirittura dei eh, funzionari eh, del Ministero delle Finanze francesi hanno cominciato a riflettere a come tassare eh, le grandi piattaforme alla Google, Facebook e compagnia. E erano arrivati alla conclusione che la maniera migliore di tassarli era di considerare che queste piattaforme esistono grazie a quello che loro chiamavano il lavoro invisibile e che io chiamo il digital labor di bah, 60 milioni di... Eh, francesi, 60 milioni di italiani, 80 milioni di, eh, di, di tedeschi e via di questo passo e eh, che il fatto stesso di essere in, questo, eh, in, questa, in questa nazione fa di te un produttore di dati perché quando anche io non avessi eh, un eh, telefonino un eh, computer eh, se non avessi un conto un account facebook beh ciò non di meno le persone attorno a me ce l'hanno e di fatto Facebook sa un sacco di cose su di me e vende un sacco di informazioni su di me, perché se io non ho l'account Facebook ma c'è la mia moglie, c'è la mia figlio, c'è la eh, mia sorella e vedi questo passo, tutte quante queste persone costituiscono di fatto una sorta di rete, che è una rete sociale, eh, sulla quale circolano dati anche sul mio conto. Certo, sarò eh, il marito di eh, tale eh, utente, eh, il padre di tale utente, vedi questo passo, eh, ma esisto in quanto tale e quindi merito remunerazione. Merito remunerazione eh, e questa remunerazione è strettamente legata a una fiscalità del digitale che purtroppo in Europa tarda ancora un po' a imporsi, anche se ci sono stati dei tentativi, nel 2018 è stata proposta questa stessa idea, cioè l'idea di una tassazione generale delle piattaforme sul valore prodotto dai cittadini europei, che poi può essere utilizzata, io lo auspico, per redistribuire le... le, le, le, le i soldi eh, ottenuti grazie a questa, a questa uh, imposta uh, per appunto pagare un reddito di cittadinanza il quale, e termino con questo, uh, dobbiamo ben intenderci, deve essere un reddito universale e incondizionato, ovvero sia, e soprattutto svincolato dalla prestazione di, uh, di servizi sociali, ovvero sia esattamente il contrario di quello che è stato presentato in Italia come reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza in Italia, siamo chiari, non è che un, un triste e anche mal pagato eh, sussidio di disoccupazione, eh, non dei migliori, con una serie di vincoli estremamente gravi e pesanti da portare per coloro che eh, vogliono avere accesso a questo reddito, eh, è una soluzione talmente malfatta che rischia di avere delle conseguenze negative addirittura. Eh, e, e, mentre invece appunto un reddito universale veramente universale, veramente svincolato dalla prestazione di servizi sociali, eh, non si sostituisce allo Stato sociale eh, e eh, soprattutto eh, non eh, costituisce una fonte di, di, di ricchezza e anche un'opzione di libertà, tra virgolette, eh, per coloro eh, che ne, ne usufruiscono. Non c'è assolutamente audio di Gian Domenico, non sento nulla. No, ecco. Sì, no, chiedo scusa. Adesso funziona. E no, volevo ringraziare il professore, che è stato chiarissimo nell'esprimere diciamo, la posizione e uh, quali sono un po' i punti deboli diciamo, delle posizioni della, del guru diciamo, americano e ed esprimere diciamo, le, le proposte in positivo del, che sono anche evidenziate nel libro schiavi del clic. Eh, se posso solo fare una domanda da botta e risposta cioè, esula un po' da quello che abbiamo parlato finora però credo, secondo, secondo lei l'idea di avere uh, Facebook e Google è una cosa a cui dobbiamo rassegnarci cioè, con questa enorme concentrazione di potere o c'è la possibilità di, che, che non sia necessariamente così allora, non dobbiamo rassegnarci a nulla perché le tecnologie sono delle scelte umane o il frutto delle scelte umane e chi ci dice che una tecnologia è ineluttabile normalmente ha un certo interesse a vendercela eh, o a mettercela, a eh, farcela ingoiare a tutti i costi. Eh, questo storicamente non è mai stato possibile se eh, una società o un gruppo di esseri umani rifiutano eh, una tecnologia o che una tecnologia smette di essere... Eh, Interessante perché i suoi costi superano ampiamente eh, i suoi benefici. Beh, questa tecnologia è abbandonata ed è successo storicamente per tutta una serie di tecnologie di cui abbiamo perfino dimenticato eh, il nome: non lo so, delle alternative alla ferrovia a vapore attuale tec no, delle tecnologie delle, delle, delle ferrovie che circolavano con tubi eh, dove circolava aria fredda, sono state abbandonate perché? Perché costavano troppo ed erano inefficaci, oppure non lo so, formati eh, di eh, audiovis audiovisual. Come per esempio il laser disc, chi se lo ricorda più? Vent'anni fa sembrava che fosse assolutamente ineluttabile perché era meglio del DVD ma poi alla fine ci siamo resi conto che eh, non era assolutamente meglio perché i suoi costi e, e, e la sua stabilità non, non c'erano. E la stessa cosa possiamo dire sulle piattaforme di adesso. I costi che queste piattaforme eh, ci mh, fanno sostenere eh, come società tutte intere eh, superano ampiamente quello che eh, loro restituiscono perché sostanzialmente il discorso delle piattaforme è, beh, se sono delle piattaforme commerciali come Uber e che beh, creano posti di lavoro, no, non creano posti di lavoro, creano forme di precariato, eh, oppure le piattaforme gratuite come eh, Facebook e compagnia che comunque ci danno un servizio, ma questo servizio noi lo paghiamo sette volte perché lo paghiamo con i nostri dati e poi questi dati sono venduti 5, 6, 7 volte, lo paghiamo con una serie di pericoli ai quali ci esponiamo in termini di violazione della privacy, in termini di eh, distorsione dei nostri valori democratici, eh, più di una serie di... So, rinuncia a diritti come il diritto che ne so, alla libertà di espressione eh, o il diritto alla privacy stessa, e via di questo passo. Quindi, eh, nel momento in cui queste aziende si eh, risultano essere eh, troppo costose come per noi come società. Ecco, lì siamo pronti a, a, superare un, a superare lo stadio attuale in cui sembrano ineluttabili. Eh, non lo sono, non lo sono sempre state, non lo saranno sempre. E incidentalmente non ci dimentichiamo anche della situazione contingente. Situazione contingente, noi registriamo questa conversazione in pieno, in piena pandemia di Covid in Europa, eh, quindi eh, in una situazione nella quale siamo eh, siamo oramai imbarcati non in una recessione ma in una vera depressione mondiale, qualcosa di veramente comparabile a quella del 1929 e eh, in questo contesto noi non sappiamo quale di queste piattaforme eh, sopravviverà da qui a una o due anni. Grandi piattaforme che sembravano essere candidate a Beh, vivere in eterno come Uber, Airbnb, sono state, non dico spazzate via, ma hanno perso delle grosse parti del loro fatturato e dello, dei loro profitti nell'ultimo anno. Altre sono state costrette a riciclarsi immediatamente eh, verso nuovi settori più promettenti. Che ne so, un sacco di piattaforme che facevano intelligenza artificiale per il settore automobilistico, per eh, le eh, automobili a guida autonoma, improvvisamente hanno detto, beh, eh, sentite, la mobilità non è proprio una priorità in questo contesto perché non ci ricicliamo piuttosto nel settore della salute e quindi ci sono stati veramente degli spostamenti di capitali e di lavoratori eh, verso il settore della salute e di, quindi queste piattaforme eh, che, che incidentalmente pur essendo degli oligopoli sono in aspra concorrenza le une con le altre eh, beh, queste piattaforme sono forse destinate a scomparire eh, in un tempo eh, abbastanza relativo, certo non tutte vedremo quali sopravvivono e vediamo, soprattutto vedremo quali eh, nel contesto specifico o piuttosto eh, riguardo alla questione specifica che ci interessa, ovvero quella del lavoro quali saranno quelle che assicureranno una migliore difesa della dignità del lavoro Grazie mille, veramente interessantissimo tutto quello che ha detto, perché le, le ultime riflessioni assolutamente illuminanti okay. eh, ricordo ancora una volta il libro del professore diciamo e consiglio, consiglio acquisto e lettura e lo ringrazio tantissimo della, del tempo che ci ha dedicato oggi, insomma speriamo magari in un futuro prossimo di poterlo magari anche ospitare dal vivo insomma. live, certo grazie a voi e dunque a una prossima volta speriamo in faccia a faccia come si dice grazie ancora, buona serata grazie a lei, arrivederci